Eh, grazie Presidente, come lei ha detto questa mozione tratta un tema molto importante che è quello dei eh, dei roghi tossici, negli ultimi anni le forze di polizia nazionale ma anche la polizia locale hanno fatto diversi interventi con sequestri di terreni, denunce e arresti, ma questa mozione si concentra eh, su... Uh, prende spunto da una risoluzione del municipio settimo eh, votata a maggioranza dove eh, mh, segnalano l'esistenza di un'associazione, eh, un Caffarella Non Rochi Tossici, che ha fatto un ottimo lavoro. La mozione è stata promossa dalla consigliera Maura Alabiso, che ringrazio anche perché mi ha sostenuto nel, nella redazione di questa di questa mozione e quello che ci hanno fatto notare è che questa associazione eh, sul territorio della Caffarella ha fatto un ottimo lavoro eh, creando delle relazioni con le forze di polizia nazionale sono arrivati addirittura a far arrestare cinque persone a far indagare sette persone a far sequestrare un'area di 2000 eh, metri quadri, a denunciare un'impresa edile che faceva degli sversamenti in modo illecito io ho conosciuto l'organizzazione l'organizzatore Flavio De Settis, una persona molto equilibrata, molto brava, che ha saputo tenere insieme tutte queste persone, che ha intessuto questi rapporti con le, le forze di polizia. Quello che vi viene chiesto da parte di, del Municipio Settimo è mh, poter replicare questo modello in altri quadranti della città. Visto gli ottimi risultati che sono stati eh, riscontrati, a questo punto è opportuno che cogliamo questo invito da parte del Municipio e per cui scriviamo questa eh, mozione dove invitiamo la Sindaca la giunta, Fasic e la Giunta a far sì che la il capo di gabinetto organizza questo tavolo interforze ehm, per affrontare il tema dei rocchi tossici dove ovviamente possa essere invitata anche questa associazione in modo tale che si possano delineare nel dettaglio quali sono le modalità e le, le, le, le, le modalità positive che hanno fatto sì che si potessero raggiungere questi risultati. Colgo l'occasione io ho colto l'occasione con questa mozione mh, di poter eh, anche raccontare quello che Roma Capitale ha fatto in questi anni perché non è stata con le mani in mano e noi abbiamo, la sindaca ha fortemente voluto un gruppo di polizia locale che si occupasse del eh, del contrasto allo sversamento illecito dei rifiuti che è l'inizio di quello che poi in alcuni casi diventano roghi tossici con la, la costituzione di un nucleo della Polizia Locale che poi si è chiamato Nucleo Ambiente Decoro è il nucleo che tra l'altro gestisce anche le fototrappole che stanno funzionando molto bene ma nel nell'arco di questi anni ha attivato anche delle indagini e c'è stata... Un'indagine che è durata oltre un anno. Eh, pensate che eh, sono arrivati all'obiettivo di far sequestrare un'area di 13.000 metri quadri, a denunciare diverse persone, e questo eh, con un'indagine molto lunga, che ha avuto delle denunce anche in procura, ma si sono avvalsi anche dell'ausilio e dell'aiuto di un'associazione di protezione civile, eh, che era proprietaria di un drone, in un altro caso. Abbiamo avuto un agente della polizia locale, un neo-agente della polizia locale del 14esimo municipio, che io voglio ringraziare pubblicamente. Questo agente della polizia locale ha mh, acquisito le conoscenze in via eh, personale per la guida dei droni, ha messo, ha messo a disposizione queste sue competenze al gruppo del 14esimo, ha messo a disposizione addirittura il drone e sono riusciti con questo aiuto e questa proattività di questa gente della polizia locale a individuare una discarica abusiva di 6.400 metri quadri dove effettuavano dei rocchi tossici alla denuncia di tre persone, per cui un ottimo lavoro. Questo vuol dire che mh, è stato fatto un certo lavoro da parte anche dell'amministrazione, ma a questo punto bisogna andare a mettere insieme tutti i tasselli della di questo puzzle dove tutti gli soggetti che hanno fatto qualcosa su questo tema si possano incontrare ad un tavolo e possano eh, mettere insieme le proprie esperienze per contrastare con maggiore forza questo fenomeno che è un fenomeno che dà estremamente fastidio alla cittadinanza. Ovviamente per i motivi che possiamo immaginare, per gli odori, per gli inquinamenti, per, per tante ragioni. Per cui Roma Capitale a questo punto deve mettere sul campo delle forze maggiori per poter arrivare a contrastare questo fenomeno e tra le varie eh, indicazioni che vengono eh, messe all'interno della mozione c'è anche quella della formazione degli agenti della polizia lo locale. La polizia locale deve essere il perno di questo lavoro e deve, deve essere al centro di questa attività. Io, mh, visto che tante polizie locali di diversi comuni in Italia adesso stanno eh, utilizzando i droni con formazioni interne alle, eh, delle polizie locali per mh, eh, contrastare fenomeni eh, di reati amministrativi o penali eh, con l'utilizzo dei droni e lo stanno facendo molte città su, sugli argomenti più svariati. Ecco allora, noi chiediamo con questa eh, mozione che almeno 10 agenti della polizia locale siano formati eh, per la guida dei droni. Crediamo che questa cosa sia assolutamente importante, che vengano individuati questi agenti tra coloro che si eh, concentrano le loro attività nel, nel uh, uh, contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti, ai roghi tossici, ma gli argomenti su cui poi effettivamente eh, la gente e i droni possono essere utilizzati sono effettivamente molteplici. Peraltro vogliamo cogliere un altro elemento importante, la Roma Capitale nel corso di questi anni ha, ha addirittura ha, assunto 1300 nuovi agenti della polizia locale diciamo che come numeri siamo a quelli che effettivamente c'erano nel 2016 questo perché le persone che sono andate in pensione sono state reintegrate con eh, energie fresche questa era una cosa che da tanti anni non c'era un ricambio generazionale questa amministrazione si è impegnata in questo obiettivo e sta facendo un grandissimo lavoro da questo punto di vista eh, è una cosa importante perché le forze nuove peraltro generano magari ehm, persone che sono proattive che hanno, eh, che hanno queste capacità, che mettono queste competenze anche personali alla disposizione della polizia locale e questo non può che, che, che far piacere Ecco, per cui bisogna queste nuove forze utilizzarle formandole e quello che noi individuiamo è anche una formazione per poter esercitare il servizio in bicicletta. Questo per quale ragione? Perché il, con i roghi tossici i eh, territori da controllare sono vastissimi, molto spesso lo fanno in dei campi, assolutamente sperduti, c'è la necessità di poter intervenire con degli strumenti più agili piuttosto che le macchine e le moto, noi stiamo vedendo che in altre città l'utilizzo dei eh, agenti della polizia locale in bicicletta ehm, vengono utilizzati in tante città, peraltro da un'indagine esce fuori che la, gli agenti della polizia locale in, in bicicletta vengono considerati dalla cittadinanza in modo più amichevole e in alcuni casi riescono a intervenire in maniera più agile e più veloce, per cui sono più efficaci nel controllo del, del territorio. Pertanto noi con questa mozione andiamo a chiedere anche che 50 agenti della Polizia Locale vengano formati, ci sono dei corsi che vengono fatti per poter esercitare il proprio, i propri compiti eh, con l'uso della bicicletta per cui chiediamo che vengano formati questi 50, eh, 50 agenti, sappiamo che nella consigliatura precedente con Marino c'era stato un tentativo di poter formare degli agenti eh, per, la, eh, eh, per poter esercitare il, il servizio in bicicletta poi questa cosa non è andata più avanti, adesso ci sono le condizioni per poterlo fare perché c'è stato un cambio generazionale per tanti motivi per cui riteniamo che sia il momento giusto per farlo. Peraltro questa amministrazione si sta impegnando tanto per poter ampliare le ciclabili nella città ed è la prima amministrazione che tra l'altro lo fa in, in, in, sulle strade normali per poter utilizzarli negli usi comuni della città e non come purtroppo era fatto. Eh, era successo con le amministrazioni precedenti che in realtà erano, sono strefatte diverse piste ciclabili ma per andare a passeggiare la domenica ecco questa amministrazione l'ha messa come impegno qualche volta succede che purtroppo qualche incivile e in questa città ce ne sono diversi qualcuno parcheggia la macchina sulla pista ciclabile poter avere degli agenti della eh, polizia locale che girano in bicicletta magari anche in queste piste ciclabili per poter multare coloro che non rispettano le regole che questa città si sta dando, credo che sia un modo, il modo più giusto per poter eh, far rispettare le regole a tutti, per cui ritengo che questo sia un passo assolutamente in avanti che questa città possa e debba fare su questo tema e che poi la formazione degli agenti della polizia locale su cui questa amministrazione deve assolutamente eh, puntare deve diventare il cardine anche proprio di questa attività eh, con l'attività per il contrasto ai roghi tossici. Io voglio ripetere, voglio ringraziare il Municipio 7 che ha fatto questa risoluzione eh, perché ha, ci ha dato da stimolo a questo, eh, a questo lavoro e per cui invito tutte le forze politiche a votare a favore di questa mozione. Grazie.